Cena speciale Allora, stasera. Cena speciale dove mangeremo i sushi. Anzi, no, i sushi. I sushi. I ciucci. <ride> I sushi, amore senza dentini che fa fatica a parlare. Eh, Poi, chi è che ha avuto questa idea del cinese? No, no. io. Dì la verità, Vanessa. Ciao, amore. E perché? Perché Vanessa. Ha avuto la febbre Diciamo che oggi sta Molto meglio rispetto a ieri Grazie a Dio E quindi Ma... aveva voglia di mangiare cinese E Anastasia ha colto Subito la palla al balzo Per farmelo acquistare Ma ragazzi Ma ragazzi. Ma, Ma... Ma, Ma sì. Mica mangiamo cinese e poi finiamo il video così Eh no Mangiamo eh. cinese e poi Ci, Ci sarà una cosa ci sarà una sorpresa che io vi ho fatto, vi dovevo già dare ieri ma Vanessa aveva la febbre Perché questo video, che video è Anastasia? La routine? Speciale! No, la routine serale, ah. speciale natalizia, ah. vero? Sì. Quindi ci sarà una super sorpresa per andare a fare sì. la nana! E anche vi faremo vedere quando mangeremo il sushi Il cinese il sushi va bene, allora adesso vado a ordinare il cibo e ci vediamo dopo mentre eh. cosa? adesso mi ricordo che cosa volevo dire volevo dire se ti viene in mente me lo dici, va bene, io devo ordinare il cibo, ok? vabbè, ciao allora Ani ho ordinato il cibo, ti è venuto in mente che cosa volevi dirmi? anche il poca e il pollo? no no amore mi sono dimenticata di no. chiedere vuoi che chiami? chiedo? ma sei sicura che poi mangi tutto? guarda che tu fino ah, sì, a sì. ieri avevi la febbre alta sì. eh. Adesso provo a chiedere andare a andare ok? In domani in a scuola, scuola Anastasia oggi sì. non sei andata a scuola perché io non sapevo Vanessa quanta febbre poteva avere quindi non sapevo se potevo venirti a prendere in pausa pranzo e sei rimasta a casa domani vai a scuola e se ti va rimani anche a mangiare no. ecco Perfetto Noni sì così Giochi intervallo E poi dire eh, Potete parlare con mia Visto che è il suo compleanno Ha ragione Vanessa Poi domani andiamo al compleanno di mia eh. eh. Sei contenta eh? E tu Vanessa rimani con i nonni Ti lascio con i nonni Gli chiedo se possono venire per un'oretta Un'oretta e mezza Sì. Ok. E mi prendi il kitchen burger Senza la maionese E l'insalata Che metto io sopra il Ketchup. va bene e una coca e nuggets e va bene e ok quante voglie strane che ha la mia bambina poi se domani sarai completamente sfebbrata se vuoi mercoledì vai a scuola che è l'ultimo giorno mezza giornata venerdì Mer venerdì si sì, scusa ok però ti devi coprire benissimo va bene ok allora, niente, aspettiamo che arrivi il, il cibo e iniziamo la nostra routine serale, speciale, Natale! Che Natale? Guardate un po'! È arrivato il Babbo Natale a casa di una nostra amica e ci ha portato alcuni doni. Ve li dico! Dai, allora, diceli! Ma... Allora, questo che è Vanessa! Vanessa? Vanessa? Anche voi. Ma avvicinati così anche loro, okay. loro li leggono a casa. Vanessa. Vanessa Sì Vanessa Guardate. Sì Vanessa William William Romina Romina Romina Romina Vanessa Vanessa Anastasia Anastasia Anastasia Anastasia, Anastasia. William E, e William No ce n'è uno che allora eh, Ecco Che è sia mio sia di me Esatto Che leggete C'è scritto Vanessa Anastasia E poi c'è anche il percorso da Cristina. Certo, c'è certo. anche. Da Cristina. Esatto. C'è anche per te William. E certo, chi è William? Allora, io volevo fare vedere la mia cucina. Lo dico andata io con i penalelli. Vabbè, Piace? facci vedere un po'. Mamma mia, ma è bellissima! Piace. Anche qua sotto, mia, qua. è tutta colorata. C'è scritto Anastasia. Bravissima, amore. Molto colorata, un pochino natalizia, vero? Mm -hmm, Faccio anche le lucine. Hai fatto, fatto anche, ho anche le fatto lucine? solo viola, fuzzo e grigio. Sono quanti colori? Invece Ma si vede qua... dal tuo ditino. Fa vedere le dita. Ah, sì, anche le tue dita sono tutte colorate, amore. <ride> mm. eh, però io voglio fare questo da quando voi da boxiate? Che idea, chi lo sa? Oh, da cuore. qua siamo wow. così, poi così. Oh, no, è stupendo. E poi ti sì. sei truccata oggi? Sì. Hai messo lo smalto? Ti sei anche truccata? Sì. Guardate hmm. così. Tanti bei colori. si sì, toccano. È stupendo, amore. Sì, Io non ce l'ho, penso sì, che. Questi? Mm -hmm. Questi, uh -huh. vedete? E questi Ho capito Piace? Bello. Molto Brava E anche ragazzi Sì Anche questi pennantini proprio sono belli Guardanti. Dove? Questi Ah sono stupendi, ma questi cosa sono? Dei rossetti? Eh, non no. sono rossetti, sono delle cose tipo che si mettono qua Sugli occhi? Eh ah, Ok No, sugli occhi proprio, dove vuoi Ah oh, va bene Ok, bellissimo amore. Dai, che aspettiamo. Che tra poco arriva la pappa. Dire una cosa. cosa vuoi farci vedere? Filippo! Filippo, ciao ma come stai? Filippo, chissà che tra qualche giorno non sarai più da solo ma in compagnia di qualche altro bebè. E chi lo saprà mai, eh? Ma mia, ve lo dico. oggi, Non dovete dirlo a Vanessa. Se poi Vanessa guarda il video. No, non dirlo oh, amore, no. non dirlo, è, è una sorpresa, ok? Ah, sì. Poi faremo fare... il video dopo. Fare... Allora, cosa volete fare prima? Vuoto spaccato, quello lo pietra e nel prossimo video lo faccio. Mm. Allora, prima faccio, mamma, decidi te cosa faccio? Ruota. Ruota. <ride> mezza ruota, <ride> mezzissima ruota, super mezza ruota. Amore, mi stai venendo addosso, eh, te lo dico. <ride> Eh, adesso spaccata. Spaccata. spaccata, spaccata proprio, spaccata proprio. Okay. Te voglio vedere, ah, oh, che spaccata, ragazzi! Oh, dove vai? Guarda che ti fai male, Anastasia. Anastasia, guarda che ti, che ti fai male. Ruota spaccata. e ruote spaccata, poi basta. Eh? Guardiamo, ruote spaccate insieme. Fantastica, un applauso per Anastasia Suo gattino non ce la fa più, sì. secondo me, guardalo, guardalo, ma lascialo stare. Un gattino oh. Eh, biscottino, sì, lì c'è la sua pappa. Ma ha mangiato? Eh, per forza, esaurito. Lascialo stare il gattino. Il gattino, il gattino. Il gattino, ah, il gattino, giusto, mi fai confondere. Okay. È arrivata la pappa, la sei pronta ad abbuffarti? Sì. Hai tanta fame? attenzione perché queste sono le zuppe, devi tenerle dritte altrimenti cadono tutte per terra parecchiamo? Sì. amore vieni a mangiare? che stai facendo? c'è il gatto che ci sta distruggendo tutto, l'albero di Natale Anastasia stai morendo di fame un panino a destra e un panino a sinistra dovete sapere ragazzi che il piatto preferito di Anastasia dei cinesi sono i panini quello fritto e quello al vapore allora piacciono i panini e non buon appetito amore ti piace? la trovi più buona del solito? Sì? allora cosa abbiamo preso? le zuppe agrodolce, gli shao mao, i gamberi piccanti con cipolle e peperoni, i gamberi in agrodolce, gli spaghetti di soia, i panini che abbiamo già fatto vedere, anche Anastasia ha preso la zuppa, gli mao, una zuppa agro piccante per me e poi c'è il sushi che non ho ancora aperto, ragazzi, è là. buon appetito Buon appetito! Buon appetito! A Come procede la cena? bene, adesso ci siamo accorti che la mamma stava già registrando. Sì, praticamente non avevo mai smesso la registrazione di prima, quindi ho fatto un video tipo di un quarto d'ora inutile, però di inutile non c'è mai nulla perché.. Gatto, dove vai? Gasper, te lo do io il mangiare, tu sul tavolo non devi salire, ok? Sì, adesso ti do la. Sì, amore, sì gli ho dato il gambero ragazzi potete immaginare la sua felicità Vanessina beve la coca qua siamo ancora in alto mare però ce la possiamo fare ok? Te oggi questi panini li hai trovati sublimi, vero? Buonissimi? A 100 nuove cosa? 10.0 000. a 10.0 000 per cento Guardate come mangiano cinesi. Oh, finalmente Vanessa si è lo sai che è così davvero? Ma non sono i cinesi, sono i giapponesi. E lo sai che quella, questa è una tradizione giapponese. Sai cosa significa il risucchio per i giapponesi? Che hanno apprezzato il cibo e che è buono. Quindi risu, risucchiare in Giappone è un segno di riconoscimento. Mentre in Italia di maleducazione. Guarda mm -hmm. ma cioè come mangiare i cinesi giapponesi no non credo proprio sai ma non mangiate più? No. ecco dove lo sapevo so. io ho detto però volevo aprire i regali Eh, volete aprire i regali ma quei regali lì sono arrivati a casa di un'amica, di una nostra amica il babbo natale è già passato a casa sua ma non si possono aprire adesso e eh, se babbo natale si arrabbia dove vai vieni qui mi puoi fare un attimo massaggio alla schiena? un massaggio? Sì. Addirittura, un massaggio dopo cena cos'è? Oh, ma che ossa hai? Ti ho distrutto le ossa? Cosa fai? Scherzetto! Che scherzetto è? Con la pasta Pasta dura, ti piace? Eh? Mm, non so se ti va bene però eh. Cosa state facendo? Apriamo i regali Ma aspetta, non è Natale Se voi aprite regali e Babbo Natale si arrabbia Poi non dire che non te l'avevo detto Siete sicure? Sì, vai, Valenis Ah proprio così non mi ascoltate neanche Questi ah, regali sono arrivati in anticipo Ma non è Natale questo, questo è... Vabbè allora ascoltatemi un secondo Visto che è la routine serale Speciale Natale Vi faccio aprire questi regalini Anastasia sto parlando con te dai, dai. Oh, Apri Se arriva Babbo Natale arrabbiato Vedi eh Questo è tuo quindi Vediamo un po' Cos'è? Wow! Bello! Ma cos'è? Una pochette, non ho capito. Eh, addirittura due regali in un pacco solo, ma questo Babbo Natale si è superato. Eh, non vale, ma, è non vale, ma è bellissima. Non vale, ma io non ho capito una cosa però. Che cos'è questa? Una pochette per mettere dentro le tue cosine, i trucchi. Bellissima. Io una ah! Cos'è che apri tu? Una casa delle lì dentro, va, sarà un po' a vedere? per tutti e due questo è! Eh? ah questo è per tutti e due, sì, i, trucchi. i trucchi! si perché i trucchi questo mio! bello! si sì, questo è tuo perché ma sei più sei grande! Bellissimo. bellissimo! che cos'è? si capisce che cos'è? o guardiamo soltanto la foto? sarà un... ah! vanessa! Ah, io è un però. bossetto! Eh, io. ecco anche per lei! vedi? gli stessi regali quel pacco lì non è per eh, no, e allora questo no, sarà uguale all'altro ma questo papo natale è intelligentissimo per non farvi litigare vi ha regalato sì, le cose simili fa vedere la borsetta mamma mia. Mia. ma che meraviglia che sono anche queste borsette sono stupende Vane che bella come piace la mamma fatta in quel modo lì sei contenta amore mio questo c'è certo. Ce n'è ancora uno? Per tutti e tutti, ok, speriamo che Babbo Natale non si arrabbi, perché siamo un pochino in anticipo, eh, di qualche giorno. Fa vedere la borsetta. È bellissima, ti piace? Sì. Poi è comoda questa borsetta. A me piacciono proprio le borse che si portano così: è quella di Ani, con Mini, piccina, tutta glitterata. Questa la mettiamo a capodanno, eh, Ani, che è tutta glitterata. Che bellini, sono delle fasce per capelli, non ci posso credere, Anastasia. Ti avevo giusto chiesto di mettere la fascia per capelli, ma è bellissimo. Questo è quello che a me piace di più. Ok, scegliamo una fascia per, per capelli e mettiamola. Dai, Ani. Ma no, anche tu devi aprire i tuoi, ma no, dai, io li apro a Natale. Quindi abbiamo scoperto che questo regalo non è lui, è buonissimo. È un... allora. Fa sentire. Buono, wow, è buonissimo Ma non è un lucida labbra per labbra Un rossetto, ma, ma è un profumo è Sono le labbra Appunto, E infatti io immaginavo fosse un rossetto Ma è veramente buono Ani, l'hai spruzzato anche tu? Sì ok, Adesso speriamo soltanto che Babbo Natale Non si arrabbi e non venga a trovarci arrabbiato Dobbiamo continuare La nostra routine serale E che cosa si fa quest'ora? La doccia Però stasera Vanessa La doccia non la può fare perché ha avuto la febbre anche oggi, quindi la farai soltanto tu. Ma io non tanto so Ok Ani? Hai aperto anche i trucchi. Vabbè, Dobbiamo andarci a lavare tesoro, non a truccarci. Vabbè. Bella, sì, bella, bella, bello, bello. Dai, però... Be le unghie! Wow, ci sono le unghie finte! Le proviamo e poi la rimettiamo. Okay. Se... A few moments later. Allora Vane, stai bene? sei sicura? adesso vado a vedere cosa sta combinando Anastasia perché poi è una sorpresa per te Dani eh? va bene amore mio? io, io non posso farti fare la doccia stasera non mi, non mi fido ok? la faccio fare a lei ciao senti dimmi una cosa per caso ma giusto per caso ti sei già fatta la doccia? hai tutti i capelli scombinati come al solito ti sei già fatta la doccia perché sento un buon profumo allora senti visto che ti sei già fatta la doccia Vanessa Te la senti di venire su un attimo? E poi ci guardiamo la tv su? Così io vi porto la sorpresa in camera? Dai, andiamo su in camera, vi mettete in camera e io arrivo, ok? Sei pronta tu, Monellina? Ani? Sei pronta? Sì! Allora, la sorpresa l'ho messa già sul vostro letto. Aspettate! Entro prima io e quando ve lo dico io, entrate voi, ok? Sì! sì. Entrate! cosa fai amore ti piacciono Vane guardate che bello sollevati che non si vede niente questo è un pigiama natalizio bellissimo ragazzi c'è anche il cappellino di Natale com'è Vane è morbidissimo vero ti piace a te sei già mezza nuda mamma mia che peste, questa bambina allora guardala guardala sei già messa il pezzo di sopra com'è morbido Ani, eh? non fare loca. È morbido? No Vabbè, adesso si spoglia sì. davanti a me. Vai, Vane, mettila anche tu e poi. E mi... tre, e due, e uno e wow, bellissime! Ma siete troppo belle! Sembrate due babbe Natale! Bene, bene, bene! È comodo, Vane? È morbido? Sì vediamo che bellina che siete Allora raga. quando l'ho visto mi è piaciuto un sacco allora ragazzi il video finisce qui iscrivetevi al canale e attivatevi allora, ah ragazzi, ragazzi noi siamo gli altri di Natale e mi raccomando fate la letterina di Natale per Babbo Natale eh sì, che eh. deve sapere tutti i giochini che voi volete eh sì, e eh. mi raccomando Babbo Natale vi saluta ciao, ciao.